Ciao, sono Marco e come vedi sono in piena natura e mentre faccio questa passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che corre qui davanti a me, riflettevo sulla grande generosità della natura in cui noi viviamo e quanto non sappiamo approfittarne. L'essere umano, l'uomo che si ritiene superiore in quanto essere vivente rispetto agli altri animali è estremamente più stupido e ti spiego come sono arrivato a questa riflessione. Prova ad immaginare che cosa possono fare tutti gli animali che vivono in questo ambiente, che come vedi è molto ampio, quindi accoglie parecchi animali. Secondo te che cosa possono fare tutti gli animali che vivono qui durante tutto il giorno? Quanto tempo dedicano al proprio sostentamento e quanto tempo a vivere la giornata? Ovviamente è un paragone che con l'essere umano non ha uguali. Se ci pensi, l'uomo è l'unico animale che deve lavorare 8 ore al giorno per sostentarsi, per sopravvivere in questa natura e a volte non è neanche soddisfatto di quello che vive mentre gli animali che vivono qui si procurano il cibo magari impiegano un'oretta a procurarselo ok. e il resto della giornata cosa fanno? Si godono la vita, quello che non facciamo noi noi che ci riteniamo superiori agli altri animali perché abbiamo la capacità dell'intelletto in realtà non abbiamo ragionato su questo abbastanza, probabilmente non ci abbiamo riflettuto che dobbiamo lavorare così tanto per sostentarci, per procurarci eh, da vivere, insomma, il, da, per proteggerci, tutto quello di cui noi abbiamo costantemente bisogno dobbiamo lavorare 8 ore al giorno e più delle volte non siamo neanche soddisfatti di quello che riusciamo ad ottenere, mentre magari un rapace qualsiasi cattura la sua preda, la mangia e vive il resto della giornata godendosela. Spero che ti piaccia abbia accompagnato con questo ragionamento ad una riflessione che potrebbe essere anche importante, ma non perché ti voglio suggerire di buttarti nella natura e procurarti da mangiare come fanno tutti gli altri animali, no, quello che volevo fare è soltanto stimolare un po' la tua fantasia, le tue riflessioni per arrivare a qualche altra cosa, che tu sai il cervello quando si innesca poi no, parte e non sai dove può arrivare, a me accade così, non so a te. Continuo la mia passeggiata, insieme al fedele amico a quattro zampe che ormai è corso avanti perché probabilmente ha fretta di tornare a casa, forse ha fame e non mi resta che salutarti con un abbraccio.